Non lo dirò mai. Cosa vuoi fare con lei? Voglio mangiare le mosche della sua putrefazione. Oh, diavolo, meccanicamente dietro un problema. Ma non è una piazza dai. Ma la casa. Diamo se linguaforum computamos. Sto in tassi intellettuali. Non blandirmi scettico Sono io che ho scelto te Allora ragazzi Se mai questo video verrà pubblicato Inizierà così Con una proposta indecente da Alessandro Ah, ho video. Ale Ehi. Ciao amore mio Ciao amore mio Ciao a tutti tutti chi? Ciao! Sì, Come state? Ho fatto una proposta Wow. <ride> Davanti a tutti Evochiamo il demone divisci, divisci, sì, divisci. sì, sì, sì E dove lo mettiamo poi il demone? <ride> Siamo già in cinque, ci stiamo stretti qua dentro <ride> Cambiamo casa poi Ma che significa? Giusto, giusto eh. Sì Dai, dobbiamo alzare un po' l'asticello mm -hmm. Ti prego, ti prego, ti prego oh, Io lo sapevo che Conte metteva il lockdown e questa qua cominciava a dire non possiamo uscire, facciamo i rituali Dai No, paura Dai, ma di che paura? Ma è mai successo qualcosa? <ride> Vedi tu <ride> Per me quello che è successo è già, è già fin troppo Dai, non succede niente. No, poi si spengono le luci no, così No, no, no, no Dai Ma sai come si fa? C'è un rituale, di Ah, allora si <ride> C'è tutorial Eh? Eh? Eh? Andata a e quindi eccoci qui. Dopo la mia sviolinata inesorabilmente tenera, gli ho chiesto di fare questa cosa. Allora, seguiremo un inter Ho trovato un rituale di vocazione. Il tutorial. Trovato. Ovviamente l'ho modificato un po'chino. Fa caldo ah, già, fa caldo eh, Tutto è pronto Allora vado a prendere il rituale di evocazione Quello che vi dico subito È che mm, Serviranno due candele Una campana E il sigillo del demone Che vogliamo evocare Di comune accordo abbiamo deciso di evocare <ride> Dippa di comune stato, accordo di comune, di comune accordo sì, di... Il tuo comune accordo Su come quale dicevi? demone eh, evocare eh, C'erano 30 demoni 45 demoni so, Fai tu, tu scegliene uno non è vero. Tranquillo Mi ha detto facciamo, evochiamo Asmodeus Mi piaceva il nome Asmodeo eh, No, mi piaceva perché È quello più sentito Dal suo orecchio Nel senso che su Asmodeo Uh, c'è un altro video uh, quando ho aperto la scatola dal dark web e insieme alla marea di roba che mi hanno inviato questa scatola nera uh, c'era il sigillo di Asmodeo quindi abbiamo deciso di evocare proprio lui giusto? ok il sigillo. Abbiamo messo anche una videocamera qua sopra. Voi non vedete, è questo. Ma oh, mi si vede la pelata da lì eh? Eh, fa niente. Ti abito, ci mette non c'è una censura, eh, non diceva, eh? <ride> una sfocatura, sfocatura nera. e poi che più vale? Ah, e poi eh, giustamente la tavola Ouija per poter comunicare con lui era un option, la, la tavola Ouija. C'era o si fa tutto o non si fa niente se ho fatto così. 30 facciamo 31 esatto mm. quindi il rituale di evocazione www come evocare un demone.terri no non mi dire che si è tolto allora praticamente noi andremo ad allestire un altare quindi andranno posizionate le candele al centro e uh, la tavola Ouija, il sigillo e la campana il serve, no? per incidere il nome di Asmodeo sulle candele perché bisogna anche incidere okay. vuoi farlo intanto? To. lo scrivo in verticale? Sì, come vuoi basta che ci scrivi mm. eh, eh, c'è poco a lui no? <ride> il tutorial make <ride> up si sì, si sì, vede. ok dai farlo anche sull'altra candela io intanto vado a leggere allora, quando viene fatta una richiesta a un'entità è importante ricambiare con qualcosa. Ale, allora, pensa che cosa vuoi ricambiare poi. Devi fare un patto con questo demone se vuoi che si presenti. Un piccolo particolare che non ti ho detto prima. Eh, vedi tu. <ride> Vabbè, possiamo offrire l'altare? Cioè il tavolo? No, tira. no, lasciamo le candele accese come offerta da parte nostra. Aspettiamo che si consumano. Ci vorranno due ore. Mm? Ma mi è riuscito un po' perplesso Vabbè, tu intanto qui. No, fammi capire. c'è cioè, <ride> un dono intersesso. Cioè, già questo qua lo chiamiamo. Devi... E nei quadri abbiamo pure... <ride> <ride> devi... Devi... Eh, pattuire qualcosa con lui. Nel senso, se ti manifesti, io... Devi fare le sì, devi fare Ti prometto situazione. che... ma Anche... Anche? Posso offrire a te, se mi porta no! te la portatela. No, no. Allora. Ragazzi, eri perché mi sto terrorizzando. Come ben detto, gli strumenti sono la campana, le due candele, il sigillo dello spirito e la tavola guida. Allora, quando si è pronti per l'evocazione, bisogna incidere sulle candele il nome dello spirito. Dopo aver fatto questo, bisogna allestire l'altare quello che vi dicevo prima, mettendo al centro le due candele caricate, il sigillo, la campana e la tavola guigia. La stanza deve essere priva di luci, l'unica illuminazione dovrà essere quella delle candele. Noi non possiamo farlo solo, solo con le candele perché altrimenti voi non, non vedete nulla, quindi la faremo con questo mini faretto. Io sono contento che ci sono queste mancanze, perché dico perlomeno non funziona, e tranquillo. Dici? Sì. Vabbè, proviamo. Eh, se sì. comunque se la ricetta dice questo, questo, questo, e noi abbiamo questo... Vabbè, ma comunque non è importante il materiale, secondo me, ma quanto la convinzione e la... Sì, la convinzione di crederci nel gesto del, del rituale, no? Mm -hmm. Quanta convinzione ci metti, No? Si sappia che con questo rituale non andiamo, andiamo a evocare un demone. Eh, questo è questo che hai già detto. Ok. Mm. Allora, abbiamo detto, prepariamo l'altare, cosa si fa poi dopo? Si suona la campana e si recita una citazione. Mm. Ok. Mm. Dove diremo il nome del demone, bla bla bla bla bla, oh, oppure possiamo anche chiedere cosa il demone vuole. In cambio. No. No, preferisci partire tu avvantaggiato. Eh, dico, cioè, perlomeno partiamo, io, vabbè, ti lascio le candele. Se questo qua chiede l'anima o chiede che ne so, la tua vita, il sangue, un sacrificio di qualcosa. Troppi film ho visto. Dicevo. Eh beh, tu devi fare la richiesta e dire: ti offro. Come ringraziamento? Come sì. ringraziamento, l'altare con le candele. Bisogna però chiedere se accetta l'offerta. Eh, come, come facciamo a chiederlo? Con la tavola guida. Ah, ok. Poi, dopo aver parlato con lo spirito, con il demone, quel che sia, bisogna congelarlo. Ah, quindi, comunque, questo allora ricapitoliamo un attimo. Mm. Facciamo questo rituale, lo sì. evochiamo, sì, poi viene qua. Sì. si fa ci sentire parliamo. ci parla poi dice grazie esatto. torna da dove sei venuto, dove sei venuto. Sì. ok si sì. ok sempre ammesso che puoi mandarlo via qua c'è scritto di sì va bene partiamo va bene dai i piattini servono per il sottocandelo ok allora mettiamo la tavola luigi sotto ok alla candele dove le metto? Al centro. Va bene anche qua. Così. Ok. Accendiamo. Questi gillo? Sì, adesso lo mettiamo qui. E sì. ora si vede? C'è un po' di riflesso di luce, però va bene. Pronto Ale? Prima la campana e poi reciti la sì. frase? Vai. Io ti evoco, Asmodeo, attraversa le barriere dei piani astrali, Asmodeo, io ti evoco, qui ed ora. Mostrati visibilmente a me e rispondi alla mia richiesta. Voglio che ti presenti a noi per darci delle prove che tu esisti veramente e che ci faccia capire quanta forza hai Mm. Asmodeo, sei qui? Possiamo usare la luce se vuoi. Mi si può mangiare le mani? Asmodeo manifestati, sei qui con noi? Dobbiamo usare la tavola voce cioè? per poterci parlare. Ma se ci lo lasciamo qua, si, sì. non dà fastidio scusa. spostiamo qui. Un po' più su. Va bene. Mi ha fatto un po' impressione quel... quel... come per dire... Sono arrivato. Mi è sembrato un campanello di... Un corno dagli inferi, non lo so Beh. però senti che è calata un'aria strana mm. tipo come se fosse tutto pesante e silenzioso mm -hmm. suggestione C'è qualcuno qui con noi? Hai sentito? Hai sentito? Hai sentito ancora? Ma lo sento solo io? Non lo sento più. Mm. No, quel rumore lo sento, Ale. Ancora. S.